stringiti a me abbandonati a me sicura io non ti mancherò e tu non mi mancherai troveremo troveremo la verità segreta su cui il nostro amore potrà riposare per sempre immutabile non ti chiudere a me non soffrire sola non nascondermi il tuo tormento. Parlami quando il cuore ti si gonfia di pena. Lasciami sperare che io potrei consolarti. Nulla sia taciuto fra noi e nulla sia celato. Oso ricordarti un patto che tu medesima mai posto. Parlami e ti risponderò sempre senza mentire. Lascia che io ti aiuti, poiché da te mi viene tanto bene.